Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Volevo aggiornarvi con un video molto breve sulle semine che avevo fatto qui in casa a dicembre, quindi siamo ad aprile, sono passati circa 4 mesi, 4 mesi e mezzo. Se vi ricordate avevo seminato un albero di castagno e il limone. Ora, a distanza di qualche mese, volevo farvi vedere un po' l'andamento della crescita. Sarà un video molto breve, eh? ve lo dico subito purtroppo eh, piove da un paio di giorni ho molte cose da fare fuori e non posso terminare i video che ho in, eh, in elaborazione eh, quindi adesso eh, ho deciso di fare solo questo aggiornamento perché è un video abbastanza veloce da fare in casa ci vediamo dopo la sigla allora se vi ricordate eh, vi, vi metto poi in descrizione i video Avevo fatto la semina delle castagne, piccola premessa, qualcuno mi ha detto eh, sì però così i limoni li mangiamo fra 20 anni, sì, non sono 20, sono 6-7 anni, se crescono, è un esperimento, è una prova, è un divertimento che abbiamo fatto, è ovvio che se qualcuno poi vuole mangiare i limoni da partendolo al seme o si arma di tantissima pazienza o comunque non fa per lui perché conviene andare a comprare la pianta, è già fatta, prendiamolo come, come divertimento, ecco, come, come passatempo. Allora, partiamo, partiamo dalle castagne. Se vi ricordate, avevo seminato in, in più vasi sia uno che due castagne insieme. Ora, un alberello di castagno di quelli che avevo seminato l'ho regalato, era molto bello, eh, so che questa persona lo mantiene molto bene, quindi l'ho regalato. Uno è morto, adesso vediamo cosa, cosa è rimasto delle altre. Le foglie hanno cominciato a soffrire quando erano in casa. Se vi ricordate avevo scritto più volte avevo detto che avevo una stanza a 19 gradi fissi dove facevo le semine per le, la primavera Lo usavo un po come semenzaio avevo notato che eh, le piante di castagno avevano iniziato a soffrire le foglie a seccarsi a cadere quindi a un certo punto le ho messe fuori nel semenzaio freddo quello che scaldavo con la candela se vi interessa poi vi lascio il video in descrizione qualcuna si è ripresa poi alla fine le ho messe fuori le foglie qualcuna è rimasta rovinata però si sono riprese non sono più secche questo qui invece ha smesso di fare foglie però c'è i germogli sopra in cima quindi lo lascio questa è la più bella di tutte invece guardate che belle foglie nuove che ha fatto le vecchie le prime stanno finendo il loro ciclo vitale ma ci sono le nuove che sono veramente molto belle devo continuare a concimare con concimi organici a base di fosforo e potassio quindi userò dello stallatico pellettato e farò anche lo stallatico liquido per dargli un po' di busto. Anche questa sembrava che dovesse morire da un momento all'altro, invece si è ripresa. Guardate che bella! Non ha più foglie sul fusto, ma le ha sopra, quindi lo lascio vivere. Passiamo ora ai limoni. Le piantine sono rimaste davvero piccoline, evidentemente hanno bisogno davvero di molto tempo per crescere, però hanno messo la seconda fogliolina. E qualcuna, come questa, siamo già alla terza coppia, quindi qualcuno più avanti e qualcuno più indietro. Ora i più attenti avranno notato che qui c'è un intruso, c'è finito, non so come, un seme di zucchina, e eh, sta venendo fuori anche una bella piantina, quindi adesso aspetto che faccia la seconda coppia di foglie, e poi la toglierò dal vasetto del limone. In effetti questo è un mistero, non so come c'è finito, l'ho tenute ben lontane, ma va bene. Vi dicevo eh, per acidificare un attimino il terreno si possono usare dei fondi di caffè, po poca polvere perché eh, i vasetti sono piccoli in questo caso, non abbiamo a disposizione grossi vasi. Altre cure io non ne ho fatte, ho solo fatto attenzione che non prendessero troppo freddo durante le gelate notturne che a marzo ancora qui abbiamo avuto. Di notte le mettevo nel semenzaio quello riscaldato con la candela e di giorno le tiravo fuori, ora invece stanno fuori, siamo ad aprile, non ci sono più gelate, hanno preso la pioggia. Per due giorni l'ho prese adesso da fuori quindi sono all'aria aperta ecco volevo soltanto aggiornarvi su questo ah, guardate che adesso mi è cascato l'occhio la vedete come si è mimetizzata mica l'avevo visto prima abbiamo una cimice bene adesso la faccio sparire perché se no, questa mi entra in casa e mi fa danni volevo solo aggiornarvi eh, sull'andamento a distanza di quattro mesi dalla semina se il video vi può essere utile lo ripeterò fra 4-5 mesi magari dopo l'estate vediamo la crescita delle piantine vediamo gli sviluppi e eh, se ci sono state novità o meno così anche voi poi avete un'idea sui tempi di semina qualora vogliate cimentarvi in questo tipo di di semi insomma limone o castagno bene allora è tutto io vi ringrazio per essere stati con me prima di chiudere il video volevo ringraziare tutti voi perché nelle scorse settimane abbiamo superato i 5000 utenti non me lo aspettavo siamo veramente tanti per come faccio io i video perché come vi dicevo più volte non è non è il mio mestiere per me è un divertimento quindi non ho grosse pretese però mi sta piacendo come interagite eh, sul mio canale c'è sempre una certa educazione ed è quello che voglio, mi vanno benissimo le critiche purché siano costruttive, se c'è maleducazione io cancello direttamente i commenti, a me non interessa avere gente del genere ma ne ho veramente pochi, ne ho visti pochissimi in questi, in questi anni, in questo anno e mezzo, quindi sono veramente contento, vi ringrazio veramente per, per come state facendo crescere il canale. Detto questo, vi saluto nuovamente, ci vediamo giovedì prossimo, se il video lo avete trovato interessante mettete pure un pollice in su, se non vi è piaciuto mettete un pollice in giù, almeno lo capisco, e vi auguro una buona giornata.